Ecco, pensiamo all'Antiquaria, a questo compleanno importante, tre giorni proprio per festeggiarlo. Sì, abbiamo pensato che, vista la concomitanza con il 2 giugno, fosse l'occasione buona per, per allungare la fiera, visto che la fiera sta andando anche piuttosto bene, il 2 giugno è un festivo, per l'appunto cade con il, con il compleanno della fiera, quindi abbiamo ritenuto che fosse l'occasione per, per fare un giorno di fiera in più. di vista degli espositori, come siamo messi? C'è chi chiede di partecipare? ma diciamo che abbiamo previsto l'operazione di spunta il venerdì mattina tenete presente che gli espositori comunque sarebbero arrivati in città il venerdì pomeriggio come sempre succede quindi sostanzialmente anticipano l'arrivo gli espositori e sfruttano una giornata che potrebbe essere molto interessante dal punto di vista anche delle presenze turistiche Allora di questo compleanno così importante come sta la manifestazione? La manifestazione a mio avviso sta bene, certo è che se si fanno confronti con 30 anni fa eh, i confronti sono impietosi ma è cambiato il mondo in 30 anni e le presenze degli espositori si sono attestate negli ultimi due anni su un numero piuttosto consistente per il nostro punto di vista che siamo sempre, sempre, sempre sopra i 200 espositori abbiamo fatto il bando, il bando si è chiuso ieri l'altro abbiamo ricevuto 59 domande Tenete presente che gli spuntisti iscritti nelle nostre, nelle nostre liste sono 70, quindi eh, abbiamo avuto molte domande, sono abbastanza soddisfatto. Vediamo ora se sono tutti ammissibili, vediamo quanti confermeranno la loro richiesta, però ecco, diciamo che lo stato di salute della Fiera è piuttosto, è piuttosto buono.